Sì Presidente, anche molto molto meno. Beh effettivamente eh, questa delibera è una delibera importantissima, cruciale, che vede ovviamente eh, un impatto più che positivo sul parco della Serenissia, un parco eh, di 36 ettari che ovviamente coinvolge eh, tutto il parco lineare, perciò parliamo ovviamente eh, di, di una porzione di verde eh, molto molto estesa e dove questa delibera finalmente dopo 15 anni, e su questo ovviamente ricordiamoci ci sono molte battaglie da parte dei cittadini che eh, anche, anche la stessa Italia Nostra per, eh, tra, tra vari comunicati, ma, ma non soltanto, tanti comitati ovviamente eh, proprio che si sono in qualche modo battuti ovviamente per eh, il proseguo insomma, del, della, eh, della progettazione sul proseguo ovviamente del, dell'opera del Parco della Serenissima. Oggi questa delibera vede finalmente insomma come dire, l'inizio di un percorso importante, io ovviamente sottolineo dal punto di vista ambientale. Facciamo una commissione con la Presidente Guadagno, appunto, perché ricordiamo l'area è soggetta a tantissimi vincoli della, del Mibac, perciò è un'area oltretutto, insomma, di, di pregio, sia dal punto di vista ambientale, ma non soltanto anche dal punto di vista archeologico, perciò facciamo questa commissione per approfondire ovviamente due aspetti sia quello ambientale che quello eh, storico-culturale quello che eh, faremo come amministrazione e come commissione è quello di, di chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico eh, questa è una richiesta avanzata dai comitati eh, del, di zona che ovviamente come ho sottolineato si battono da tanti anni per, eh, per proseguire sulla eh, realizzazione del parco della Serenissima anche sul Parco Lineare ehm, Est e chiediamo ovviamente un tavolo tecnico eh, diciamo tra i vari dipartimenti perciò un tavolo ovviamente che comprenda la mobilità che comprenda eh, l'ambito la, la, la, la, culturale ma anche l'ambito ovviamente ambientale e perciò insomma ecco, questo eh, cre credo sia ovviamente eh, importante insomma, eh, dar vita poi a questa cabina di regia più che tavolo tecnico e sarà a nostra cura ovviamente dopo l'approvazione della delibera eh, convocare ovviamente una commissione eh, ad hoc proprio per iniziare un percorso condiviso e eh, di interazione con, con i comitati che anche oggi insomma ovviamente eh, aspettano eh, diciamo di eh, verificare e di studiare in modo attento il progetto eh, del Dipartimento Ambiente che ovviamente eh, darà nuova vita al Parco della Sere Io ringrazio l'assessore Calabrese, l'assessore eh, Meleo e anche l'assessore Fiorini che insomma hanno eh, lavorato su questo, su questo tema ma eh, ovviamente la votazione della, della delibera non fermerà eh, il coinvolgimento del territorio ma anzi sarà un inizio importante, grazie Presidente